Grazie ai riportage e alle video inchieste che sono state proiettate e messe agli atti dei processi contro l'andrangheta, voi di cortocircuito avete messo alla sbarra diversi personaggi della criminalità organizzata. Ci chiedevamo come cortocircuito continuerà con il suo lavoro di indagine adesso che il processo è avviato. L'attività di cortocircuito nasce in modo molto semplice. Nel 2009 con un giornalino studentesco delle scuole superiori di Reggio Emilia. Poi con il passare degli anni la curiosità e la voglia di capire è aumentata. Così negli ultimi sette anni abbiamo cercato di realizzare alcune video inchieste sulla penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso in Emilia Romagna. E spesso la realtà davanti alla quale ci siamo trovati è anche superato eh, la nostra immaginazione e anche i nostri pregiudizi e luoghi comuni eh, rispetto a ragazzi nati in Emilia che comunque si sarebbero aspettati di trovare anche elementi diversi. La nostra attività è nata soltanto dal desiderio di porci delle domande, collegando tra di loro vari documenti, misure delle camere di commercio, delibere comunali, interrettive antimafia, atti giudiziari e, così anche cercando di approfondire nomi, cognomi, dati, numeri e fatti e certamente vogliamo continuare eh, in questa direzione anche ora non soltanto eh, denunciando quanto accade ma anche attraverso un'attività di sensibilizzazione, infatti sono anche numerosissimi gli incontri realizzati in questi anni, li contavamo eh, l'altro giorno, sono più di 170 iniziative, convegni, però in queste iniziative non vogliamo mai insegnare qualcosa, non vuole essere un'orazione unilaterale, ma vuole essere un confronto per capire tutti insieme come possiamo agire, come possiamo reagire, dato che il problema ci riguarda molto da vicino.